Buongiorno, um, siete manager in una società che sta per cominciare ad utilizzare Scrum, uh, non sapete che cosa sia, avete voglia di capire uh, se Scrum è adatto o meno uh, alle sfide uh, che dovete affrontare? Um, oppure fate già parte di uno scrum team uh, e avete voglia di capire se quello che state facendo corrisponde proprio ai principi di scrum uh, o volete magari trovare delle idee per migliorare la vostra pratica di scrum um, ancora uh, siete manager e uh, la vostra società sta per uh, uh, iniziare una trasformazione agile quindi volete capire di cosa si tratta, volete capire come contribuire a questa, a questa trasformazione. Eh, il corso Applying Professional Scrum di, di due giorni di Scrum.org è un corso eh, che eh, vi permette eh, di capire che cosa vuol dire eh, creare prodotti in modo empirico, Uh, vi permette uh, uh, di migliorare la vostra conoscenza di Scrum in modo tale da diventare efficaci e aiutare il team a diventarlo, a creare prodotti complessi um, è una formazione che vi aiuta anche a capire quali sono le trappole nelle quali uh, potreste cadere uh, non conoscendo bene Scrum um, e quindi questa conoscenza che vediamo attraverso la formazione appunto, vi aiuta a evitare queste trappole Um, e poi magari volete uh, capire qual è il cambiamento di mentalità che dovete fare uh, se volete applicare Scrum in maniera efficace quindi cambiare il, vo il vostro modo di pensare, di agire, di prendere decisioni in modo tale che sia allineato al mondo complesso in cui viviamo uh, queste sono tutte ragioni che vi potrebbero uh, aiutare eh, quindi a capire se questa formazione è fatta o meno per voi um, io sono Fabio Panzavolta uh, professional scrum trainer uh, da Collective Genius e scrum.org uh, um, per questo corso utilizziamo una pedagogia uh, che um, uh, vi aiuta a imparare praticando uh, vi sfidiamo con domande vi sfidiamo con case study che utilizziamo e che dovete eh, lavorare insieme con, eh, con i vostri colleghi in formazione. Eh, questa pedagogia è stata messa a punto con eh, gli altri 300 formatori che ci sono da Scrum.org ovunque nel mondo, eh, con Ken Shoga che è uno dei co-creatori di Scrum, ehm, e eh, quindi questo è un po' come affrontiamo il corso. Eh, quindi questo corso se avete voglia di scoprire Scrum perché non lo conoscete, se avete voglia di migliorarvi nella comprensione di Scrum è fatto per voi e spero di vedervi in una delle prossime sessioni, per iscrivervi vi ho messo il link nei commenti e vi ringrazio e vi dico a presto ad una delle prossime sessioni di formazione, ciao!